Uh, sono molto orgoglioso e un po' emozionato nel dirvi che eh, il prossimo anno Trieste sarà la capitale del cinema europeo fantastico perché qui, su questi palchi, su questi schermi, saremo noi ad organizzare il gran grada Megliero 2015. Vince il Meglier d'argent per quanto riguarda la categoria Corti The Nostalgist di Giacomo Cimini. Chiedo alla regia di lanciare un breve filmato di ringraziamento del regista. Eh, mi dispiace non poter essere lì con voi, volevo ringraziarvi, eh, volevo anche ringraziare eh, il pubblico e volevo ringraziare il team che mi ha supportato e sopportato in questi due lunghi eh, anni di produzione del cortometraggio. footprints here yeah, there's two pairs what the hell they walk away the like I know <laughs> I computer but remember you're the one who wanted to see me so badly è tutto adesso parte la burgheria il la fiatina Bene, entriamo nel vivo e quindi vorrei chiamare qui assieme a noi la giuria italiana che appunto ha concorso a scegliere il film vincitore del Megliè d'Ajean nella categoria lunghi. The emphasis of the jury's choice, though other creditable titles in competition are clearly destined to great visibility, is one of the skillful recovering of a looser narrative style. In the outright opposition to a current trend of increasingly quick paced stories, telling directed by consumerism and market. So, the Méliès d'Argent va a Index Zero. Di Lorenzo oh. Chiedo a Lorenzo Scottie di aggiungerci oh. a Lorenzo Scottie. Thank you. Sono con i due sceneggiatori, un applauso anche per loro. Claudio Corpucci e Francesco Cioce. Ancora un bel applauso, Index Zero. Posso andare? Ah sì, no, volevo dire, volevo ringraziare. Ringrazio che è straordinario, questo è il mio primo film e questo è il primo premio che, che, che vince il film. Dopo la proiezione è stato fantastico vedere l'attenzione che poi avete uh, posto nel film e le domande che avete posto sono state assolutamente... Eh, molto ma molto ma molto ehm, per me importanti perché eh, evidentemente quello che abbiamo cercato di fare eh, tutti noi ha, è arrivato al pubblico e noi lo facciamo per questo, noi lo facciamo per soddisfare principalmente gente come voi che ha la sensibilità di capire quello che facciamo, grazie. Grazie a te, grazie a voi. 너무 yeah.